Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Maroggi. Siamo qui su Brawl Stars. Come avete letto dal titolo, ragazzi, oggi andremo a vedere una versione un po' singolare di Brawl Stars. Allora, sto parlando del Brawl Stars cinese. Vedremo tutte le differenze. Vedremo tutte le differenze con il normale Brawl Stars e poi vedremo anche un po' un gameplay, dai. Eh, eh, eh. Allora ragazzi, premetto che ci sono più versioni del Brawl Stars cinese, dato che non c'è proprio un Google Play Store Ci sono 5 versioni, una della Tencent, ed è quella che andrò a provare oggi E poi ci sono tutte le altre quattro, uno del Mi Store, però per accedere agli altri Servono per forza o un Account Me, oppure carte di credito, insomma Ecco, si è così nata giù gi la scritta, molto differente Ed eccoci, partiamo subito con il tutorial ragazzi allora, se non sbaglio ci sono delle piccole differenze Per esempio, se spariamo tutti i colpi Il caricatore diventa arancione Andiamo a fare la partita di prova Vediamo un po' cosa cambia Ok, vedo subito che quando si prende danno Lo schermo diventa un po' bianco Ci spara flash al bianco Un po' di epilessia non fa male a nessuno Voglio vedere com'è la morte Solo che se muoio, eh Perdere il tutorial non mi sembra una grandissima idea insomma È orribile la levetta che si fa. Potremmo andare alla levetta qua allora controlliamo anche un po' le impostazioni Abbiamo l'accesso come avete visto a QQ e WeChat Io l'ho fatto a WeChat perché è l'unico modo per giocare e fare l'accesso a uno di due Ma quello è un servizio solo cinese Quindi ho fatto l'accesso a WeChat Come vedete non c'è il Supercell ID Quindi non si può attaccare l'account principale degli altri server Perché questi hanno un server dedicato ai cinesi Tutto il gioco mi sembra in italiano Però quando guardiamo le lingue c'è qualcosa che mi quadra. Però voglio vedere com'è l'animazione della morte perché penso sia anche diversa. Ok, lo schermo diventa tutto bianco poi diventa tutto scuro fino a quando non rispondiamo. Andando nel negozio, ovviamente troviamo il gioco responsabilmente, quindi non spendere troppo. Comunque vabbè, qui abbiamo la skin di Shelly disponibile per 49 giorni, per 50 giorni più o meno. Quindi andiamo a prenderla. Eccola qui ragazzi, Shelly stellare, mi ricordo la prima volta che l'ho sbloccata sul proprio account Una cosa che ho notato è che c'è un limite di acquisto delle casse giornaliere Ovvero tu puoi comprare un massimo di acquisti di 45, Cioè, morto Vabbè, partiamo Allora, noto che Noto che quando i personaggi prendono un danno Si illuminano di bianco per un attimo Non lo so, questa cosa secondo me però è molto meglio È molto più figa di... del posters normale Bombardino senza Supercell ID La skin è acquistabile con le gemme oppure non è disponibile? Non ne ho idea, questa cosa è strana Pocio, oh, <ride> che sfiga, che sfiga Questa partita è abbastanza sotto. E eh, vabbè, ok ragazzi abbiamo sbloccato sopravvivenza Beh, in, su, Come vedi che ci sto stuzzicando? E qua. Uu, uh, e qua. E qua tu brava. Bravo. Quindi permetti? Mi ha ruba rubato. Mi ha rubato l'energia. Guarda come si illumina, ma è bellissimo! Poi cosa ne pensate di questa versione di Brawl? Io sinceramente avrei preferito se li avessero messi nel nostro stesso server insomma perché questi erano proprio un server tutto loro proprio... E' eh, effettivamente adesso visto che giocano solo i cinesi guardando eh, le classifiche cioè non c'è il mondiale Vedete? C'è solo il cinese Voglio sapere se mettono o no la... Cosa vuoi? Cosa vuoi? E Si mi ammazza è strano perché non so fino all'altro giorno il server cinese sugli altri Brawl Stars c'era però non sono sicuro se l'hanno rimosso o cose del genere dai, Efri, Primo, non mi deludere no gli è sponato il compagno no Penso che in Bron TV non sia come. non sia come nel resto del mondo che c'è tutta un, una. una Bron TV unica. Penso sia una roba tutta loro. Ok, però, eh. a un certo punto. Cosa vuoi fare? Vai sci. Comunque, per, tipo per 2 tre giorni. Ah! Comunque adesso voglio vedere un po' un confronto perché guardando bene le texture Noo! No, Guarda devo farmi tutta la partita così! Proprio venuto fuori di testa! Come scontro finale? Oh no! No! Come due scegli? È finita la partita e abbiamo vinto! Ce l'abbiamo fatta! Niente negozio stellare? Va bene ragazzi, questo era il video su Brawl Stars in versione cinese. Scrivetemi qua sotto tutti i vostri pensieri su questa versione, tutti i vostri desideri su questa versione, magari l'avreste voluto col super ID io, sinceramente l'avrei voluto col super ID, eh. E niente ragazzi, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!